Ciao ragazzi di nuovo insieme Allora oggi voglio tornare sul capitolo prettamente tecnico Anche se io cerco sempre di unire la tecnica alla teoria Allo studio, alla memorizzazione delle note, degli arpeggi e le scale E vado anche veloce oggi, ci provo Quindi meno chiacchiere e più sostanza allora, l'esercizio di oggi è questo, è diviso in due sezioni, diciamo così. È, è praticamente una successione di accordi ma... di arpeggio maggiore, minore, maggiore, minore, maggiore, minore, maggiore, minore, ma non così semplice come sembra. Allora, andiamo a vedere, ci sono quattro tipi di accordo che ho usato eh, per, per l'esercizio completo, quindi due accordi che si ripetono la fase ascendente e due diversi che si ripetono nella fase discendente. Ora vi spiego meglio, scaricate il pdf, i due accordi per la fase ascendente dell'esercizio sono l'accordo eh, maggiore tredicesima, si chiama Major 13, eh, praticamente è un accordo maggiore con la settima maggiore, più la nona Giusta, l'undicesima, la nona che ho detto, la nona maggiore, l'undicesima giusta e la tredicesima maggiore. Ovvero, esempio, in Mi: tonica, Mi, terza maggiore, Sol diesis, quinta, Si naturale, settima maggiore, Re diesis, nona maggiore, Fa diesis, undicesima giusta. La tredicesima maggiore, che è identica al sesta maggiore, Do diesis. Questo è l'accordo chiamato Major 13, diciamo così, Maggiore 13. Insomma, è l'accordo che comprende tutte le note della scala, però invece che eh, con la struttura appunto scalare, c'è cioè la struttura cordale, quindi per, per terze praticamente detto questo, la struttura, diciamo, verticale, via, diciamo così detto questo, eh, il primo accordo, quindi, avrò nel mio esercizio Mi maggiore 13 poi il secondo accordo, ora ve lo dico, il terzo sarà un Fa diesis maggiore 13 quarto accordo, ora ve lo dico, quinto, La bemolle o Sol diesis maggiore 13, eccetera quindi uno ogni, ogni due note Mamma mia, che, che, che macello! Altro accordo, il minore 13, ovvero minore 13 M13. <ride> Chiamiamolo ognuno come, come vuole. Allora abbiamo, facciamo un esempio ancora in E. Mi tonica, terza minore, Sol, naturale, quinta giusta, Si sì, settima minore, Re naturale nona maggiore, o seconda maggiore, fa diesis, quarta giusta, undicesima giusta, la naturale, e la tredicesima maggiore, o sesta maggiore, do diesis, ok? Quindi rispetto al maggiore tredicesimo ovviamente cambia la terza, cambia la settima e basta anche. Vero? Sì. quindi abbiamo questi due accordi, questi due arpeggi che si ripeteranno, eh, cioè saranno uno maggiore, uno minore, uno maggiore, uno minore, uno maggiore, uno minore, finché ne ho la possibilità. Io posso partire dal mi e arrivare praticamente a, a fa diesis, perché poi la sesta, la tredicesima di fa diesis, è un re diesis, che è l'ultima nota che io ho a disposizione. Chi ha bassi con 24 tasti o con più corde lo può, eh, lo può anche espandere. Questo esercizio: e come si sviluppa in terzine? Almeno io lo faccio in terzine, si può fare ognuno in ottavi eh, eh, normali, in quarti come vi pare? io l'ho pensato così quindi terzine e quindi sarebbe vado ascendente fino alla tredicesima e torno esattamente sulla terza che poi cambia battuta e sul battere della battuta successiva ovviamente ho un altro accordo quindi fa minore tredicesima quindi dopo questo vado sul fa e faccio fa minore tredicesima questo, poi proseguo con fa diesis maggiore tredicesima e riscendo, poi avrò sol minore tredicesima come si memorizzano questi arpeggi? Bella domanda. Ci sono varie tecniche, varie escamotage, perché non è semplice, soprattutto all'inizio, pensare a tutte e sette le note di un accordo. Il mio trucchettino personale è quello di arrivare alla settima, quindi facciamo un esempio di come studio un Sol minore tredicesima. Faccio Sol, Si bemolle quindi tonica, terza, quinta, re, fa. Una volta arrivato a fa, penso a eh, fa maggiore settima, quindi non penso più in sol minore, ma penso che il fa sarà sicuramente maggiore settima perché per, per, per costruire il sol minore tredicesima si prende appunto il sol minore settima ci si aggiunge un fa maggiore settima, mamma mia, mi sto trippando da solo, comunque questa è la mia tecnica, arrivo alla settima e dalla settima penso alla, a un altro accordo, quindi a fa all'accordo un tono prima, fa maggiore settima, forse capirete meglio nel pdf, mentre per gli, per gli accordi maggiore tredicesima prendiamo sempre un sol, faccio sol, si sì, naturale, Re, fa diesis e quando arrivo a, a fa diesis penso appunto a fa diesis minore settima. Quindi è un Sol major 7 più un Fa diesis minore settima. Più difficile da spiegarlo che a farlo il trucchetto, un altro trucchetto, questo poi è il mio metodo, eh? ognuno avrà il suo un altro trucchetto è quello di pensare eh, mentre io finisco di suonare un determinato arpeggio pensare a dove devo andare, a cosa devo fare se no se mi ci trovo all'ultimo mi blocco quindi ragionare eh, piano piano in anticipo poi le diteggiature io... Sto usando eh, le mie, quelle che mi tornano meglio, ma trovatevi le vostre, fate lavorare anche eh, il cervello, non leggete solo quello che, che ho scritto io, se a voi vi torna meglio eh, il solito ar ar arpeggio che io ho preso così... Torna meglio così. So, vedete voi nel quando io poi arrivo al fa diesis. Perché poi, come dicevo prima, la tredicesima è l'ultima nota che ho a disposizione. Eh, torno indietro, eh, quindi riscendo col fa diesis maggiore del tredicesima quindi sono qui una volta che arrivo alla terza di fa diesis maggiore quindi al la diesis mi sposto di un semitono e vado in la maggiore quindi se avete fatto caso il la in senso ascendente era minore questo è per lavorare eh, in due, come dicevo prima, in due modi eh, diversi tra l'ascendente e discendente quindi il la che avevo minore, minore 13 ne, ne, diciamo nell'andata senza ascendente, ora ce l'ho maggiore però cambio anche il tipo di accordo, ovvero non faccio più un arpeggio per battuta ma faccio due, due accordi per battuta quindi faccio un la eh, maggiore diciamo nona con la diesis undici, che è questo, la, quindi tonica, terza maggiore, quinta, settima maggiore, nona e undicesima diesis, quindi non è più come prima con l'undicesima giusta, ma con la quarta diesis la quarta aumentata undicesima aumentata quindi verrà questo quando arrivo a, alla fine de, dell'arpeggio in senso ascendente invece di tornare indietro con la maggiore eh, nona diesis 11 scendo con la bemolle minore 11 Andiamo a vedere cos'è minore 11. Torniamo un attimo in A. È La, quindi tonica. Do, terza minore. Mi, quinta giusta. Sol, settima minore. Si, nona maggiore. e Re, undicesima giusta. Questo è La minore 11. Quindi, il la minore 11. Noi abbiamo detto La bemolle minore 11, quindi io scendo in questo modo. Sono arrivato al ventesimo tasto, quindi alla diesis 11 di La e scendo da diciottesimo tasto con La bemolle minore undicesima. Infatti, parto dall'undicesima che è Re bemolle, poi riparto con Sol maggiore nona diesis 11. arrivo alla diesis 11 e riscendo con fa diesis minore 11 quindi riparto con fa maggiore nona diesis 11 eccetera e arrivo in fondo allora non è semplice <ride> scusatemi ci viene da ridere da solo perché poi quando mi riguardo per montare video <ride> faccio delle risate perché mi accorgo di di aver detto delle assurde quindi prendete il pdf perché anche nello studio degli de arpeggi di undicesima quindi il... quelli che troviamo ne... nel viaggio di ritorno eh, io ho un trucchetto anche qui personale cioè io arrivo anche in questo caso alla settima diciamo conto la minore undicesima Mi faccio la Do Mi Sol quando arrivo alla settima penso semplicemente una triade maggiore quindi La Do Mi e poi Sol Si Re quindi la triade maggiore di Sol in questo modo scompongo l'accordo in due parti e mi torna meglio mentre per quelli maggiori undicesima prendiamo il La ad esempio Faccio la, do diesis, mi, sol diesis e da sol diesis faccio una, una triade minore che ho quindi sol diesis, si, che è la nona e re diesis che è l'undicesima aumentata Tutti i trucchetti che ognuno fa un po' a modo suo. Pensate ai pianisti, quando devono suonare questi accordoni giganti, addirittura tredicesima, jazzisti. ma anche non. Eh, spesso alcuni, ora io non sono un pianista, però scompongono sempre in due parti l'accordo. Primo perché pensarlo è tutto intero... Eh, è un Po' difficile, sono sette note quindi se io invece penso a una quadriade più una triade oppure a due quadriadi eh, è un po' più semplice, diciamo così. Eh, quindi ognuno poi ha il suo metodo. Ora provo a farlo, io metto il metronomo, mi voglio uccidere a, a circa vediamo 100, 110, 115, ma voi fatelo anche deve essere preciso cosa serve questo esercizio? alla memorizzazione delle note alla visualizzazione di, degli arpeggi, delle, eh, degli accordi su tutta la tastiera e anche alla tecnica, come dicevo prima, al timing, i salti di corda, la precisione quindi fatelo lento ma preciso, le terzine devono essere tutte belle precisine Partite lenti, trovate, rimanete anche su un accordo solo, mettetelo in loop finché non vi entra bene, finché non trovate la vostra diteggiatura giusta. Eh, spero sia stato un, un esercizio interessante, eh, c'era dei de ragazzi che mi avevano chiesto anche di tornare un po' sulla tecnica perché l'avevo un po' lasciata da parte quindi spero di, di aver dato dell'input per poi come sempre costruire i vostri esercizi non so se mi sono spiegato tanto bene oggi ma nemmeno tutte le altre volte quindi siamo in regola e ragazzi ci vediamo al prossimo video